proseguire, chiariamo uh, un passaggio che a qualcuno non è stato molto chiaro, forse l'ho dato per scontato. Quello che vado adesso a sottolineare, eh, diametro quadrato fratto 8, come, come salta fuori. Se Y è il nostro raggio, quindi vuol dire che il diametro fratto 2 equivale a Y. Conseguenza, posso scrivere diametro fratto 2 al quadrato, quindi diametro fratto 2 fratto 4, 4 eh, per 2 al denominatore. Mi porta quindi a scrivere questa forma nella formula. Ok, chiarito questo aspetto. Ritorniamo al nostro spessore delle lenti. L'esempio che abbiamo fatto è basato su una lente piano eh, convessa di più 6. Ma cosa succede a una lente a menisco di più 6? Eh, possiamo vedere i calcoli di seguito. La nostra lente a menisco è composta da due superfici. La prima è in base 8. La seconda è una base 2. Noi dobbiamo calcolare S come spessore centrale della nostra lente che è dato dal, dallo spessore totale meno lo spessore creato dalla curvatura interna di potenza più, eh, P2. La formula si trasforma quindi in S uguale a S totale meno S2. Andando a semplificare otteniamo questo risultato. Quindi il potere della nostra lente sarà sempre quello determinante per eh, determinare la, lo spessore della lente. Ricordiamoci che dobbiamo aggiungere lo spessore del bordo nel caso una lente sia positiva lo spessore del bordo identificato come sb dipenderà dal tipo di montaggio che noi dobbiamo fare secondo se la montatura sarà una montatura in eh, plastica quindi accettato proprio propionato di cellulosa piuttosto che altri materiali piuttosto che di eh, materiali di tipo metallo la stessa formula ci consente di determinare lo spessore al bordo di una lente negativa. A questo noi dobbiamo aggiungere lo spessore centrale della lente. Spessore centrale che può essere misurato tramite uno spessimetro o può essere dato direttamente dal costruttore. Questo vale per le lenti negative. Facciamo subito un esempio con una lente eh, negativa, dove dobbiamo aggiungere lo spessore del centro. Noi sappiamo che Y è il nostro raggio, lo spessore al centro lo determiniamo tramite lo spessimetro. S è quello che eh, ci serve per determinare poi lo spessore del, della lente. Sommato... Al valore centrale della lente. Questo vale per le lenti negative. Molto interessante è la possibilità di sapere lo spessore al foro di una lente negativa, quando in particolare siamo di fronte a montaggi di tipo Glasant. Y in questo caso non sarà più il raggio della lente, ma sarà la distanza dal centro ottico al foro. Alcuni anni fa, con la partecipazione del centro formazione professionale di Tradate, è stato realizzato uno sferometro. Uno sferometro misura direttamente la freccia o la sagitta di una superficie sferica. Qui lo vediamo rappresentato nel suo prototipo originale. Il disegno che è stato realizzato tramite un CAD ha portato alla, alla realizzazione di un supporto dove è stato inserito uno spessimetro. In questo caso la misura che noi vediamo è di 2,48 mm. Sta misurando in pratica la freccia di una lente positiva. Lo schema quindi rappresenta un'asta mobile, un stelo mobile al centro, mentre abbiamo una parte fissa determinata da due circonferenze, una interna per le superfici convesse e una esterna per le superfici concave. Qui vediamo nel particolare la superficie interna realizzata di, con 45 mm che appoggia sulla base della nostra lente, mentre sulla uh, superficie interna, essendo concava, viene appoggiata la superficie ehm, più esterna di 55 mm. Questi dati sono i dati che devono essere conosciuti dallo sferometro, che vengono dati dal produttore dello sferometro. Questo, questo tipo di sferometro ha un limite e può misurare solo superfici sferiche. Sulla sinistra noi abbiamo l'azzeramento dello strumento, mentre sulla destra abbiamo la lettura della freccia. Quindi conoscendo la freccia misurata con lo sferometro, noi possiamo fare diversi calcoli tra cui trovare il raggio di curvatura della superficie. Facciamo un esempio molto semplice S è uguale abbiamo detto a 2,48 mm vogliamo determinare il raggio di curvatura della superficie sapendo che il ferometro ha un diametro di 45 mm. Quindi y è uguale a 45 fratto 2, cioè 22,5 mm. Il raggio sarà quindi determinato da 22,5 22 al quadrato fratto 2 per 2,48, dove 2,48 è la saggita come vedete in questo caso la parte eh, della formula che avevamo annullato nella lezione precedente qui viene mantenuta perché diventa, non è più possibile trascurarla. Il raggio quindi è di 102,9 mm. Conoscendo il raggio e conoscendo l'indice di rifrazione della superficie io posso determinare la base della mia lente. Quindi, 1,523-1 che sappiamo essere l'indice di rifrazione dell'aria, fratto il raggio mi determina le diotrie 5,08. Quindi, quella superficie è di 5,08 diotrie.